Buonissimo. ti serve anche il secondo pezzo per, Ma... per giudicare. Aspetta un attimo, è fuori lui. 3, 2, 1, eccoci qua. Ciao Davide, ah. grazie, è un piacere essere qui nella tua bellissima cucina, a cucinare questa torta con te e racconta tu che torta facciamo. Piacere mio prima di tutto, onorato di avere uno dei food blogger più bravi in italia, Esatto, no, è la verità, io lo penso veramente te l'ho già detto non tanto perché ti ho qua ma perché è la verità, provate ad andare a vedere il suo profilo instagram e poi mi confermerete questa cosa, facciamo una torta di fragole ma non la classica torta di fragole che si fa di solito ma facciamo nella tua, nel tuo stile. dai. Certo che comunque come sai io nasco come pasticcere poi divento food blogger quindi anche nel blog e nei consigli su instagram mi piace Portare quei trucchetti, quelle tecniche eh, che hanno quell'impronta professionale, ma poi che eh, tradotta e raccontata in tono casalingo. Quindi per le persone che comunque sono eh, persone appassionate, certo. non lo vogliono fare di lavoro, e certo. non vogliono, ma vogliono solo migliorarsi con i dolci in casa e poi io lo propongo fa facendo questi dolci con comunque utensili casalinghi. Sembrerà una torta complicata, ma sembrerà esatto. No, in realtà diciamo che ci saranno stratific stratificazioni, faremo tre basi, quindi neanche tante. Però l'effetto sarà davvero un effetto uguale. Wow. Ciao wow quindi una torta di fragole, useremo davvero tante fragole sì. in questa ricetta, quindi è, è proprio eh, diciamo che... Una fragola in purezza, possiamo dire. <ride> esatto, no? una fragola sotto forma di torta. Luca mi fa anche un po' paura, soprattutto <ride> Esagerato. Te lo giuro, perché lui è come se fosse una sorta di... Mm, reincarnazione, non so come dire, Ho di, paura di quello che Davide, per Davide <ride> dire. di Davide in versione però uh, brianzola, ah. e, e invece io. No. La reincarnazione di Luca in versione trentina. Tu quanti, quanti, io ho tre fratelli, tu quanti fratelli Anch io hai? Anch'io ho tre fratelli Ah, ok eh, Io abito a Castello però tu Anch'io hai... abito in un paese che si chiama Castello Vi ah, cioè, <ride> rendete conto Io ho una sorella, tu quante sorelle hai? <ride> Anch'io ho, so ho una sorella il fratello che c'è subito dopo di te come si chiama? Il mio Gabriele Anche il mio Gabriele <ride> Non farà apposta a copiarmi eh. No sei, sei tu che copi me scusa eh. E mio papà si chiama Mario questa, no. Anche il mio si chiama Mario Io me ne vado Prendo la postazione della planetaria e partiamo no, subito No non ci sono attivi. Sai, come dire, ehm, niente E partiamo col preparare quella che è la base di questa torta okay. Quindi ci facciamo una pasta biscotto Che per intenderci è ad esempio la pasta del tronchetto di Natale, sì, dei rotoli rotolo. dolci Allora parto verso l'albume all'interno della planetaria con la frusta Se non l'avete anche una ciotola con le fruste elettriche Ci verso lo zucchero semolato Facciamo partire e eh, montiamo fino a rendere gli albumi a neve e faccio, quindi facciamo montare per eh, circa 4-5 minuti, fino a che sarà bella soffice. Eh, grattugiamo intanto la scorza di limone, sì. eh, di modo che comunque andiamo ad aromatizzare, mi raccomando grattugiare sempre solo la parte gialla e non Ma il la bianco, sta, muri sta cosa esatto, per favore, eh. perché il bianco dà eh, amaro al nostro dolce o comunque alla nostra preparazione, mentre la parte gialla ricca di oli essenziali sì. dà il sapore sì. e il profumo. Adesso io spengo e continuiamo il nostro procedimento, quindi a mano, senza più la planetaria. È importante che sia abbastanza. Esatto, anzi, facciamo vero. vedere come deve essere, perché sì. deve, deve essere eh, ben montato. Carino. Come vedete deve rimanere comunque cremoso e, e lucido. Ok. Procedo con i tuorli. Quindi i tuorli non montati. Non montati in questo caso, quindi vado ad inserirli così. E magari poi ti setaccio le farine e ti aggiungo anche l'olio di semi. Okay. Esatto, okay. perfetto. Qua abbiamo sia fecola che farina e eh. misceliamo sempre prima di aggiungerli all'impasto. Quindi ora lo versiamo in una teglia classica, quella del forno, che abbiamo unto con dell'olio, abbiamo messo una carta da forno su misura così rimane aderente, versiamo tutto il nostro composto. Forno statico 190 gradi, la inforno nel ripiano in mezzo e puntiamo circa 15 minuti, poi la controlliamo. Allora Luca abbiamo sfornato quindi la nostra pasta biscotto, esatto, adesso ci dedichiamo proprio alla esatto. parte più cremosa di Intanto questa Intanto che si raffredda ci eh, concentriamo sulla parte centrale, quindi la mousse di fragole. Faccio ammorbidire un po' le fragole ma non deve evaporare troppo il liquido, è eh? importante questa cosa. Poi una volta che siamo arrivati ad averle cotte fino al punto giusto, sì. andiamo a rovesciarle in una caraffa con un frullatore ad immersione, le frulliamo, le facciamo diventare una purea ed in una ciotola le stacciamo per togliere tutti i semini, semini che sono magari fastidiosi sì, sì, sì, sì, sì. e soprattutto eh, poco estetici. Adesso qua siamo pronti, eh. io quasi quasi la verso. adesso questa pura la teniamo un attimo in stand by esatto, la usiamo dopo per preparare la mousse e ci dedichiamo prima a preparare quello che serve per avere la tortiera pronta in cui andremo a versare la mousse perché una volta che la nostra mousse di fragole è pronta andrà versata subito, subito. perché tenderà ad, ad addensare sì, sì. in fretta e poi non prende la forma bene dello okay. stampo okay. quindi eh, con l'aiuto di un coltellino io ho staccato la, diciamo, la nostra pasta biscotto poi comunque sì. sotto dove abbiamo la carta da forno e non abbiamo fatto fatica okay. vado a prendere la tortiera che poi ho quindi tortiera con cerniera, quindi tortiera apribile da 22 cm di diametro. Prendo la base, me la metto qui di lato e vado con l'aiuto di una rotella. Così facciamo un taglio netto. A copparla. A copparla. Quindi, visto che comunque magari in casa non abbiamo degli anelli su misura per copparla direttamente, okay, come okay. un biscotti più grande, eh, andiamo a farlo così se qualcuno invece della tortiera da 22 c'ha cioè quella da 24 ovviamente la differenza sostanziale del risultato non cambierà non cambierà forse cambierà, molto. Uh, cambierà un pochino l'altezza okay, di conseguenza visto bassa. che noi poi decoreremo magari anche con le fragole attorno basterà che scegliere le fragole un attimo più piccole perché comunque essendoci poi la tortiera più grande resta più bassa quindi anche le fragole laterali che metteremo come decorazione meglio sceglierle un po' più basse ma fino a 24 potete arrivare 26 okay. ve lo sconsiglio sì, perché sono altrimenti bar, eh. resta troppo, troppo bassa e sì. poi li, le punte delle fragole escono che invece devono essere incassonate all'interno della mousse. Queste torte qua secondo me sono più belle anche se sono più piccoline da no? Esatto, con e un attimino più, più, più slanciate. Sì. Visto che poi noi all'interno oh, vedi quanto pasta ci resta, sì. dobbiamo metterci comunque un altro inserto di questo impasto per far che quando la mangiamo non c'è solo lo strato sotto, abbiamo ma lo sentiamo. La parte all'interno esatto, più masticabile, quindi sì. con più consistenza. Eh, da 22, dobbiamo scegliere eh, 4 cm in meno, quindi se sarà di 24, scegliamo magari un piatto che abbiamo in casa da, da 20, 20, una tortiera. Sì. Noi da 22, quindi lo scegliamo da 18. Andiamo ad appoggiare. Abbiamo proprio un piatto, no? così possiamo scegliere un piatto, una ciotola, insomma di questa misura. E andiamo quindi a, a creare un altro anello, quindi da 18, che sarà all'interno. Lo mettiamo un pochino più piccolo perché poi facendo la bordura con le fragole abbiamo meno spazio all'interno per poter farci stare dentro il nostro, il nostro certo. disco. Abbiamo selezionato per la decorazione qua uh, sui, sul lato della torta 12-13 fragole della stessa misura. Esatto, giusto? è importante che siano piccole, che abbiano la classica forma della fragola. Che non eh, esatto, le laviamo, le asciughiamo e poi andiamo a tagliarle a metà e se necessario che sono un po' alte tagliamo un po' la, la okay. base. Pesiamo la polpa che abbiamo preparato così in un pentolino così siamo già pronti anche per riscaldarla e scioglierci la, la gelatina e dobbiamo ottenere 375 grammi eh, di composto totale quindi pari al peso della panna, probabilmente potrebbe mancarne un po' perché durante la cottura eh, evapora quindi se la fate cuocere di più eh, dovrete aggiungere più, più acqua, se la fate cuocere di meno meno acqua e andiamo a inserire quindi come dicevamo eh, acqua fino a raggiungere un peso totale di 375. Allora, il composto l'abbiamo fatto un po' intiepidire. Intiepidire, importante. non troppo. Non troppo, però. perché allora se lo mettiamo troppo caldo ci rovinerà la panna. Ma se lo mettiamo già troppo freddo, quando la, questa consistenza, quella gelatina, sente il freddo della panna, diciamo che addensa subito e poi non riusciamo più a rovesciarlo nella tortiera e farlo andare negli spazi tra le fragole. Quindi adesso questo è abbastanza tiepido. Noi non l'avevamo detto prima, ma ci serve una panna non eccessivamente montata, ma semi montata. Quindi vedete che comunque ha una consistenza ancora cremosa e non è proprio compatta come quando facciamo i riccioli. Okay. E procediamo a versare quindi la parte liquida nella parte montata. Esatto. inizio a versarne metà all'interno non serve bagnare la pasta biscotto perché come noterete quando la farete è già molto umida di su questa ricetta sofficio, Sì, è umida infatti inizia già anche ad entrare negli spazi perfetto, vado con metà delle fragole e una volta che abbiamo coperto tutta la nostra mousse, prendiamo il disco più piccolo L abbiamo fatto più piccolo perché con le fragole se no non ci sarebbe stato Andiamo a premere leggermente, così vedete che mentre premiamo ancora, ancora la, tutta la, la mousse si sposta verso l'esterno e va a riempire tutti gli spazi tra le varie fragole. Io vado a versare tutta la restante mousse fino ad assicurarmi che mi copre le punte laterali delle fragole. Vado a coprire tutte le, le punte, magari metto un pochino. Ok, io vado, eh. Stiamo attenti a rimanere in centro qua, perché sennò rischiamo che i cubetti di fragole vanno vicino al bordo, quindi... Eh, devo, no? devo sempre di stare un po', fare una sorta di, di cornice, no? Di lasciare uno spazio. Questa parte qua, a differenza delle prime, dovremo premerle all'interno un pochino, perché dovranno essere a livello della mousse, visto che poi dopo avremo una giratina e non devono spuntare fuori i cubetti dalla giratina. riposo adesso? Sì, la mettiamo in frigorifero per 3-4 ore così eh, questa muschia è ancora morbida ha modo di addensare nel frattempo noi prepariamo la nostra gelatina esatto. così quando sarà ben addensata andiamo a rovesciarla sarà sopra. Sarà pronta. Quindi portiamo in frigorifero. Ok la torta è là, tranquilla, tranquilla, che comincerà a sodarsi. Comincio con la cottura delle fragole. Delle fragole, giusto? esatto. Le facciamo qua stessa cosa, non troppo cotte. Esatto, vedo? no, beh, qua possiamo anche farle cuocere di modo che rimangano belle caramellate, che rimangono anche un pochino più, più scure. In ah, questo okay. modo abbiamo un bel colore intenso rosso, ovviamente, senza farla diventare beh, una senza. confettura. Ok, benone. A integrare acqua fino ad avere un peso totale di 230 grammi quindi in questo caso noi abbiamo ricavato 165 grammi di polpa di fragole quindi è cotta filtrata frullata Finalmente anche qua l'acqua è evaporata e quindi servirà un po di acqua esatto andiamo ad aggiungerci a, e fino ad arrivare acqua fino ad arrivare a 230 e anche in questo caso mancherebbero 3 grammi sai che sono 3 grammi. un precisino uh, ok i 3 grammi di acqua, cercate di essere precisi. <ride> Bisogna entrare un po' nella tua testa per fare questa ricetta. Sì. Tento, eh vabbè, dai un grammo 3, lo lasciamo un grammo in, più. in più. Lo vuoi togliere? No, lo lasciamo. E adesso andiamo a scaldarla, di modo che così eh, possiamo avere un composto bello caldo, bollente, in cui andremo a poi a far sciogliere la colla di pesce. Allora io adesso la verso. Abbiamo fatto intiepidire, la sbattiamo leggermente e la portiamo a riposare in frigorifero per almeno un'ora. Mamma mia, Luca, che spettacolo! Eh? Allora, la nostra torta, la torta. è pronta, bella. Abbiamo fatto anche qualche passaggio, però comunque semplice. Alla fine sono tre basi, gelatina, mousse e pasta biscotto. L'abbiamo lasciata riposare anche la gelatina in frigorifero. L'abbiamo sformata nel nostro anello e pronta per essere portata in tavola. Io, io sono affascinato, <ride> ti giuro. Senti, eh, la tagli tu, però non mi prendi questa responsabilità. Io <ride> l'assaggio assaggio e basta. Sempre i compiti difficili. allora. Beh, allora, sì, eh, ormai tu. Questa qua è la tua ricetta firmata all'ucake e la, la tagli tu. Allora, giusto che... vado col primo taglio. Con permesso, eh? Vai, dimmi cosa ne pensi. Sei un po' pressato. Non fare il critico, eh? <ride> Eh? Fa schifo, questa è la verità. Buonissimo. <ride> con la bocca piena, però. Ah, ti serve anche il secondo pezzo per, Ma... per giudicare. Aspetta un attimo, ve lo posso confermare. È una torta da urlo questa qua. Grazie, Luca. Per Grazie per a te, Davide. Qua. È stato un piacere essere qui. E allora, alla prossima ricetta. Assolutamente. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Tac, tac su Luca per altri due video se non li avete ancora visti vi consiglio poi anche di seguirlo su Instagram che è il profilo in cui lui è più attivo sì, diciamo sì esatto, dove pubblico quotidianamente quindi potete trovare le mie ricette lì iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti per rimanere poi sempre aggiornati c'è sempre la campanella che basta cliccarci sopra e continuo a mangiare poi qua invece sul blog dove anche tu hai un blog, esatto. E magari potete... qui sotto nell'info box lascio anche il tuo link. Esatto, così possono recuperare la ricetta con anche le foto dei passaggi e tutto quanto. Esattamente. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Stateci bene.